Amore, dove stai andando? Hai Vai a giocare un pochino sì. con papà? Eh, mi truccano, sì. C'è trucca anche il trucca bimbi e te lo meriti perché sono tre giorni che sei a casa. Sì. E e ci sono i gonfianti. Sì, sì, sei contenta? Sì, okay. Vabbè, fai la brava! Sì, ciao, ciao, ciao amore, voi una sorpresa! E va bene, magari te la preparo una sorpresa. Due sorprese! Due? Sì. Mm, ci devo pensare. Me lo, dico. Me lo dici tu? Sì, la crossata un po' a bocce va ah, bene se non arrivi troppo tardi si sì, giocheremo anche a bocce ciao, ciao amore mio ciao, ciao ciao e mentre Anastasia va a divertirsi col papà io e la mia bambina malata anche oggi stiamo a casa come stai mm. oggi amore? bene beh un pochino meglio diciamo che è passata la febbre però hai gastroenterite vero? Sì. comunque stai mangiando brava ti ho fatto una zuppa di carote così ti rimetti in forma va bene che dobbiamo andare al mare amore eh? Mm -hmm. dai che? Questa è uguale alla zuppa di zucca, vero? Sì, ti ricorda tanto la zuppa di zucca, in realtà ci sono le carote e la cipolla dentro, però ti è piaciuta, sono contenta così la mangi anche domani, va bene? Ok, poi aspettiamo Anastasia e nel frattempo cosa le ho promesso? Che le preparo la crostata di Nutella, magari se ti riprendi un pezzettino la mangi anche tu, ok? Uh -huh. Brava amore, buon appetito! Un'ora Ciao ragazzi, io e Vanessa abbiamo cenato, ho preparato la crostata per Anastasia e aspettiamo che torna dalla super serata con il suo papà. La mia bimba non si capisce se sta bene o se sta male, ho dovuto darle un'altra supposta perché tutto il giorno che lamenta mal di stomaco, però hai mangiato un po' di zuppa, vero? Un po' di zuppa di carote. E adesso ti è venuta voglia di assaggiare la crostata. Mm? Dopo. Dopo, amore. A parte che non è ancora pronta, però il profumo c'è. Aspettiamo che arriva Ani. E intanto, sai cosa facciamo io e te adesso? Finiamo di guardare il film che abbiamo iniziato oggi, d'accordo? Eh? Allora, amore, vuoi leggere qualche messaggio che ti è arrivato di pronta guarigione? Eh? Che hanno scritto nell'ultimo video che ho pubblicato in cui stai male. Allora, non mi panighello. Ciao, io il video della partenza l'ho visto quattro volte. Mi dispiace molto per Vanessa. Stanislao Somma Povera cucciola, la febbre ti passa presto. È un'influenza stagionale. Celeste Pantone Povera Vane, vi amo tantissimo. Sofia metto Nunez mi potete salutare nel prossimo video, grazie. Ciao Sofia. Poi, Sofia, ancora lei. Manessa, ti vogliamo bene, sei bellissima e stai tranquilla. Piccola, mi dispiace, meno male che stai meglio, sei forte e coraggiosa, brava. <ride> che carina. Poi, Marcella, Ari, poverina, mi dispiace, per lì... Eh... Per lì, ma tanto, tanto. Mm. Poi, Sara Raya Sala. Sei bellissima, guarisci presto, Vanessa. Vale Traspi. Povera cucciola, si forte che passerà, che passerà piccola Vane. Siamo con te, sei un amore, vorrei abbracciarti forte, forte. Vane, ma quanto sono carini, eh? Ti fa piacere. Sì. Salvatori. Vanessa, guarisci presto. Buona guarigione, mi dispiace. Prenditi e poi vai al mare con mamma, papà e Anastasia. Poi, da Dada Ricchi mi vida. Povera, Vane, spero che non avrai il Covid. E se non l'avrai, i primi giorni sarai male. Invece, io... Aspetta, invece, poi, invece di stare male, ti viene la voglia di uscire. Comunque spero che guarirà presto. Un bacione, Baniani. Eh, ragazzi, vi volevo tranquillizzare perché ho fatto due tamponi ieri ed, ero, ed erano tutti due negativi. Poi, Katia, mi, mi dispiace. Ile, Ilenia ma Manfred. Buona guarigione, forza Vane Ok ragazzi scusate ma Vanessa sono tornate le fitte alla pancia E quindi ci stiamo prendendo un attimino una pausa Se dopo se la sente continuiamo a leggere i messaggi, vero amore? Two hours later. Bentornata amore, ciao Perché sei arrabbiata? Fammi vedere cosa hai in mano ma dai che ti ho fatto uno scherzetto amore Ma non lo senti il profumo? Sì. e allora perché ci hai creduto? ti ho detto che non avevo fatto la crostata perché era uno scherzetto ma sì che te l'ho fatta la crostata tagli quel ciuccio ma ciao amore ciao cosa hai comprato? le bolle e a vanessina avete portato un regalino fammi vedere amore le unghie finte Ancora, altre unghie finte rosse wow rosse con i cuoricini, con i cuoricini. non le vedo amore fa vedere da. che belle Quattro. sono già appiccicate oh meno male meno male abbiamo sì. trovato quelle che si appiccicano subito così la prima sera che usciamo un bel vestito però... rosso e le unghie rosse io le uso la No. Da, no. Senti, com'è andata questa super serata? Bene. Siete andati a mangiare? Avete cenato? Ho mangiato tre volte le patatine. Tre volte le hai prese. Ma se erano tantissime, ho visto la foto. E guarda, cosa sono fatto il piede. Cos'è um, fatto il piede? Con la ciabatta. No, oh, una vescica. Con la ciabatta. Allora, qualcuno desidera una fetta di torta? Sì. Di crostata alla Nutella? Sì, Andiamo... <susurra> Una, crosta, una fetta di crostante. Hai imparato a parlare in questo sì, modo? Miau. In centro a Sant Teodoro? No. Vedere la mano, amore, quanto sono belle. Ferma. Dove sei? Wow, bellissima. Ti piacciono? Mm -hmm. Sono bellissime. Cos'hai qua? Guarda qui. Ti è venuto uno sfogo, poverino. No, Vado a dare la crostata a Dani, ok amore? Ah, vedo che stai già assaporando, eh? <ride> Golosona! Ah, mi lascio, te la, la sì, te la lascio, guarda che grossissima quella fetta che hai preso. È uscita bene? Sì? E quindi questa signorina era talmente stanca di questa serata piena che non è nemmeno voluta andare a giocare sui saltarelli. Eh? Brava! Un po' queste bolle. No, spettiamo una, no! Provo a fare la bolla gigante. Eh ma c'è vento, amore. È difficile. Wow, quante belle bolle! <ride> ma è gigante proprio! Vediamo se è è gigante! Scrivete nei commenti! Proprio a teatro, vediamo! Dice ah. qual è la più grande? Io forte, ho capito una che era per. Va bene. Ho fatto una grandissima che la scoppiata. Davvero? Sì. Eri riuscita. Io sì. vado a fare una doccia. Avete visto che ce l'hai fatta? Eh già. Sì. Provo, un attimo, ma riprendi. Eh, brava. Di... Brava, amore, brava. per te lo bagnato vuoi continuare a leggere i commenti? Sì. Allora va bene. Allora Roberto Gallo, Vanessa e Anastasia vi adoro moltissimo. Eleonora May, carava caravane, spero che ti passi presto, ti voglio un mondo di bene. Anna, cala troppo. Vanessa, guarisci presto dalla febbre. <ride> Robby Love, vi adoro. Giorgia Azzurra, ciao Vane, spero che, che stai bene. Mi dispiace che stai male, cura presto. Annunciata Simeoni, Vanessa stai tranquilla che ti passa tutto. Vi adoro, vi voglio tanto tanto bene. Sofia D'Alessandro, spero che Vane guarisci. Guarisca presto e che stia meglio. Vi voglio tanto bene. Ma Massimo Gibelatti, povera Vanessa, speriamo che le passi. Tonia Formizzano, povera Vanessa, spero che guarisci presto. Maria7, povera Vanessa, spero che tu guarisca, presto io ti mando un abbraccio e un bacio e per renderti felice ti mando tantissimi emoji Che carina Allora Federica, mi dispiace Vanessa, un abbraccio forte da parte mia Sabrina, mi dispiace per Vanessa UGF Kid, amore riprenditi dai Irene, povera Vane, ma comunque devi stare tranquilla, è solo un virus intestinale. Anch'io oh, l'ho preso proprio come te, ma a me è durato tre giorni. In questo periodo sta circolando il virus. Antonio, povera cucciola, guarisci presto. Miriam, Vane, amore, mi dispiace. Mihai mi dispiace Vane poveretta Vicky forza Vane anch'io ho vomitato l'anno scorso e la febbre in primavera forza quando ti passa ti senti solo un po' stordita infatti però a parte questo forza e coraggio ce la puoi fare ciao un bacio Kids Kids. te la senti ancora Vanessa? Sì, sì. facciamo ancora 5 dai bene? ancora 5 e poi basta Sofia poi c'è solo, solo Sofia Giovanni, riprenditi presto, noi ti adoriamo anche a te e Ani, ovviamente anche papà William e mamma Rumina. Grazie Sofia! Grazie Sofia! Grazie Sofia! Poi, Emma, anch'io sono malata. Okay. Monica, mi salutate, mi chiamo Alessia Ciao Alessia Poi Cara Candida Mi dispiace Arielle, povera Vane, ti voglio tanto bene Chiara, piccola mia, riprenditi Che carina Carla, mi dispiace tanto Vane, ti voglio un mondo di bene Vi adoro Questa è l'ultima Emanuele Ciao Vane, anch'io ho avuto la stessa cosa, la febbre durerà due o tre giorni, è una malattia che hanno avuto molti bambini, ma non è Covid, però mi piace, mi, mi dispiace per Vane. Grazie a tutti per i messaggi che ho letto, grazie a tutti quelli che mi hanno scritto molte cose belle, adesso sono stanca e ho bisogno di riposare, ci vediamo in un altro video. Allora ragazzi... <ride> Se iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel pollicione in su. Ciao! Ciao.